Tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho che io ho chiamato poncho angel per poterlo realizzare ho utilizzato una sola <coughs> scusate mi sono ancora un po' influenzata una sola cake di questo fantastico filato della Yanarte che si chiama Flor Alpaca un gomitolone da 250 grammi che misura circa 940 metri è fantastico il colore che ho scelto io il 410 che ha appunto queste sfumature che potete vedere vanno da questo grigio molto scuro al bianco e mi piace perché per come l'ho fatto posso indossare questo poncio sia da questo lato che invece farlo scendere dal lato opposto e quindi sul mettere il bianco davanti come se fosse un poncio diverso quindi molto molto bello oltre questo, filato, <coughs> oltre questo colore ce ne sono altri che voglio far vedere e che trovo perfetti sempre per un poncio molto particolare come questo e vi ricordo inoltre che le cake sono in questo momento in sconto perché comunque non sono rimaste tantissime cake quindi uh, visto che è un filato invernale e l'inverno sta andando a scemare, speriamo in realtà in questi giorni fa freddissimo, uh, ho deciso di mettere appunto in offerta guardate questo che è bellissimo che è bellissimo, ha queste sfumature che vanno dal marrone al um, giallo a questo altro colore più esterno che sembra quasi un verde molto particolare oppure abbiamo questo dove abbiamo sempre del giallo ma che ha i colori del tramonto perché andiamo sul rosso uh, chiaro a un rosso molto scuro fantastico anche questo ma ce ne sono anche molti altri come colori sul sito quindi come sempre, in descrizione vi lascio il link al sito filati Elsa, dove appunto potete trovare il mio stesso filato con il mio stesso colore anche in altri colori in offerta. Per quanto riguarda questo poncio, in realtà è semplicissimo da realizzare perché si va a fare un lungo rettangolo che a me è venuto largo circa 60 cm lungo, non vorrei sbagliarmi 190 cm. Quindi si va a fare questo lungo rettangolo che poi va piegato e cucito. Per una taglia più grande della mia, va bene anche una sola cake perché la cosa più più importante alla fine e quando andate a cucire qui, in base a quanto cucite avete lo scollo che è la parte che comunque cambia rispetto a una taglia all'altra perché vedete quanto è grande quindi anche se siete una taglia più grande vi fa un po' più corto qui, ma comunque è bello ampio, bello comodo. Poi se lo avete molto più grande, allora in quel caso vi consiglio di prendere due cake dicevo, l'unica cosa che conta alla fine quando avete finito la cake è quando andate a cucirla, perché io ho cucito qui circa 63 cm quindi ho lasciato lo scollo molto um, chiuso, quindi non tantissimo aperto, diciamo che eh, mi riesco, riesco a indossarlo comunque anche sopra una giacca, quindi non mi dà fastidio però giustamente per una taglia M e una taglia L dovete cucire un po' di meno, io direi almeno uh, 59-60 cm per una taglia M uh, sui 57 cm per una taglia L, in modo tale appunto che poi eh, non vi dia fastidio sul collo per quanto riguarda la lavorazione ve la voglio far vedere è semplicissima Così si vede meglio. Sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e danno questa forma un po' a ragno molto carina. E io ho intenzione di utilizzare questo poncio sia quando sono eh, particolarmente per molto tempo seduta al lavoro davanti al PC o a registrare o, oppure quando esco appunto da indossarlo sopra un mio eh, cappottino più leggero o una giacca in pelle più leggera in modo tale comunque da stare coperta. Perché è vero che è fu, eh, forata ehm, eh, po questo poncio ma è comunque molto caldo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 per poter realizzare il nostro poncio io ho deciso di utilizzare una di queste fantastiche cake della Yarn Art, che sono delle cake da 250 grammi che misurano 950 metri, quindi lunghissima. E infatti io vi dico già che per realizzare la mia, um, il mio poncio ho utilizzato un solo, um, una sola cake. Quella che utilizzerò io non è questa ma è quella sfumata che va dal grigio al grigio scuro al bianco. Voglio farvela vedere, eccola qua vedete, quindi questo è l'inizio del mio poncio e se la fine come potete vedere si parte da un grigio molto scuro diciamo quasi un nero a un bianco ed è il motivo per cui io il campione ve lo farò vedere su un campione bianco sia cioè su quello che mi è rimasto di, questo, uh, di questa cake proprio perché col grigio scuro non avreste visto bene per quindi eh, il colore è il 410 per quanto riguarda le catenelle e il multiplo allora io ho montato 85 catenelle la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 11 a cui vanno aggiunte 8 catenelle per avere l'inizio del giro uguale alla fine, proprio perché per realizzare questo poncio noi dobbiamo andare a fare un lungo rettangolo che poi farò vedere come si va a cucire per realizzare appunto il poncio quindi dicevo, io lavorando con un cento e quattro e mezzo ho montato 85 catenelle e il poncio mi è venuto così largo 80 centimetri uh, qui invece come ho detto ho un piccolo campione quindi vi faccio vedere come andarlo a realizzare e iniziamo dal primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo vado nella prima delle nostre catenelle di base vado a fare altre due maglie alte una e rientro 2 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto 6 catenelle di base quindi 3 4 5 6 Entro nella settima e vado a fare di nuovo due maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una, due. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare due maglie alte. Una, due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una, due, e si ricomincia da capo. Quindi 5 catenelle: 2-3-4-5. Salto 6 catenelle di base, entro nella settima e vado a fare due maglie alte, una e rientro due.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 E si ricomincia da capo quindi semplicissimo si fanno 5 catenelle e si fanno due ventagli da due maglie alte si termina il giro andando a fare sempre 5 catenelle saltiamo le nostre 6 catenelle di base entriamo nell'ultima e andiamo a fare 3 maglie alte una 2 e 3 abbiamo terminato così il nostro primo giro quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo nella prima maglia alta di base e facciamo altre due maglie alte, una e due, e facciamo uguale a quello che abbiamo fatto prima 5 catenelle di separazione. Vado però nell'archetto tra le due maglie nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio. quindi 2 maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre due maglie alte, una, due. Vado nel ventaglio successivo e di nuovo due maglie alte, una, due. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Quindi di nuovo 5 catenelle. E di nuovo vado dove al ventaglio nell'archetto vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte, una due catenella di separazione, e rientro altre due maglie alte, ventaglio successivo. Di nuovo due maglie alte, archetto di separazione, rientro altre due maglie alte 5 catenelle. E termino entrando nell'ultima quindi questo è quello che devo fare per tutto il secondo giro termino entrando nell'ultima delle mie tre maglie alte quindi nella terza catenella e andando a fare tre maglie alte quindi una due e tre quindi anche il secondo giro è semplicissimo perché è uguale al primo con la lavorazione andiamo a fare il nostro terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo rientro nella maglia di base e vado a fare altre due maglie alte 3 catenelle di separazione una due tre prendo il filo e questa volta scendo e vado Supero le due due le due le due strisce di 5 maglie, di 5 catenelle, e entro nel foro e vado a fare la mia prima maglia alta. Di nuovo prendo il filo, vado nello stesso foro e vado a fare la mia seconda maglia alta. Prendo il filo, terza volta, vado a fare la mia terza maglia alta. Chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle, 1 2 e 3 e vado a fare i miei ventagli, quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, ventaglio successivo di nuovo due maglie alte, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo prendo, oh scusatemi la terza catenella è venuta male, prendo il filo, salto le due catenelle, i due fili di 5 catenelle e vado a fare la mia prima maglia alta, di nuovo seconda maglia alta, prendo il filo, rientro terza maglia alta e chiudo le maglie alte insieme 3 catenelle di nuovo vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio 2 maglie alte catenella di separazione rientro altre due maglie alte ventaglio successivo di nuovo 2 maglie alte 1 2 catenella rientro altre due maglie alte E vado a fare 3 catenelle prendo il filo e di nuovo ho i due fili di 5 maglie alte di 5 catenelle entro nel foro sottostante vado a fare la mia prima maglia alta prendo il filo seconda maglia alta prendo il filo terza maglia alta scusate se ho fatto un piccolo nodino al solito se non si fa il nodino, non sono contenta eccoci e quindi chiudo insieme 3 catenelle e si ricomincia da capo quindi si deve andare a fare questo per tutto il terzo giro terminiamo il terzo giro andando a fare le nostre 3 maglie alte all'interno dell'ultima maglia alto sia nella terza catenella una due e tre mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto e ultimo giro in realtà è uguale al primo perché andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte 1 2 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 Archetto successivo, ventaglio 2 maglie alte, catenella rientro altre due maglie alte 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 5, e di nuovo salto tutto e vado a fare i miei ventagli, uno sopra ogni ventaglio del giro precedente. Quindi, come potete vedere, sono quattro giri veramente semplicissimi da fare ricordatevi solo state attente se per caso vi perdete con il conteggio adesso che finiamo il giro ve lo faccio vedere meglio rientro altre due maglie alte 5 catenelle e andiamo a terminare il giro entrando sempre nell'ultima maglia alta e facendo le nostre 3 catenelle 1 2 3 dicevo, ricordatevi sempre che dicevo, state sempre attente di che dovete fare quattro giri, perché quattro giri vi permettono, quindi 1 2 3 4, di avere poi le tre maglie alte con una striscia prima e una striscia dopo di 5 catenelle. Ve lo faccio vedere meglio qui nella lavorazione vera e propria. Ecco. Così potete vedere meglio. Ecco, vedete? e sempre preceduto e poi subito dopo ci sono le nostre strisce di 5 catenelle Quindi vanno sempre continuati a fare questi quattro giri, io ho, la ho lavorato finché non mi è finita quasi del tutto la mia cake, me ne è rimasto proprio pochissimo di filato che non mi permetteva di poter realizzare tutti i quattro giri per fare l'ultimo motivo, per questo ho spezzato, però morate che continuiamo, vi dirò alla fine, vi seguiranno il tutorial vi dirò quanto comunque mi è venuta lunga, vi ricordo che comunque è larga circa 60 cm ho terminato di lavorare la mia stola e mi è venuta lunga utilizzando quasi del tutto mi è avanzato veramente pochissimo ma non sarei riuscita a fare un altro motivo la mia, il gomitolone quindi la mia stola è venuta lunga circa 190 cm e per me va benissimo adesso però voi sapete io voglio creare una sorta di poncio quindi devo andare a chiudere la mia stola come potete vedere questo è l'inizio sono andata a sviluppare tutte le sfumature fino ad arrivare al bianco questo appunto è quello che mi è rimasto allora per poterlo chiudere io adesso faccio combaciare i due rettangoli più piccoli vi ricordo che come larghezza siamo intorno ai 60 centimetri e adesso andrò a cucire qui nella parte alta il mio la mia stola cucirò quindi da qui fino ad, ad avere mh, spazio per lo scalfo, quindi, <coughs> per lo scollo, quindi naturalmente vi dirò per quanto sono andata a cucire, però come vi ho detto adesso cucirò dall'esterno verso l'interno per lasciare appunto scoperto lo scollo e vi dirò quanti centimetri sono andata a cucire. Quindi ripeto, io ho lavorato la mia stola che è larga circa 60 cm ed è lunga circa 190 cm. Allora, alla fine io ho cucito per 63 cm partendo dall'esterno verso l'interno e quindi questo è lo scolo che mi è rimasto. Ripeto, io ho cucito per 63 cm, quindi il mio poncio è terminato.